Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, se volete arrivare qui al Sacro Albero, link in descrizione, il video come arrivarci in 5 minuti, quindi in questo 76esimo video su Elden Ring che aggiungerò alla mia playlist, vi spiego come trovare questa cenere dell'inviato oracolo, non sono altro che delle truppe uh, composte, cioè, composte da quattro incappucciati, dei tizi con la trombetta. Quelli che avete visto poco fa, quindi dirigetevi qui sull'albero, su questa strada, quindi proseguite da questa parte, mi raccomando fate attenzione a questo che veramente rompe veramente i coglioni che sono morto un sacco di volte perché questo non si sta un attimo fermo con la sua tromba, eh? Quindi io cosa vi consiglio? Di ignorarlo proseguendo sempre da questa parte a destra. Sì, sempre da questa parte, sempre dritto, dritto. Ignorateli tutti, ignorateli, non perdete tempo con questi tizi. Sempre più avanti e proprio um, davanti a... Oddio, poca vita ciò. Eccola qua. Adesso andremo a provarla. Ecco, ti pareva. Pff, ti pareva. Eccoli là. Allora, eh, sono di livello 1 ma sono abbastanza forti se uh, li potenzi. Quindi faccio divertire un attimo i miei bambini. Ecco che arriva il cavaliere, è un attimo che mi diverto pure io con la coda. Se vi interessa anche questa, questo incantesimo della coda ci ho fatto un tutorial, lo troverete nella playlist di Elden Ring. Muori, perfetto, mm, perfetto. Quindi ragazzi se questo video vi è stato utilissimo io vi consiglio di iscrivervi al canale, attivando anche la campanellina, vi lasciate un like, mi raccomando. E noi ragazzi ci vediamo. Ad un prossimo tutorial. Ciao.